Eh, dicevamo, secondo te invece il popolo del Milan come, come, ti, come ti vede, ti apprezza, ti senti amato dal popolo milanista? Ma sì, io ho avuto degli, degli straordinari riconoscimenti, quando potevamo andare in campo, ho fatto il giro del campo, ero tutti i tifosi che, che, che, che inneggiavano a Tiziano Crudelli, quindi sono state emozioni fortissime che mi rimarranno sempre dentro. Poi è anche vero che siccome il calcio è una materia talmente opinabile che sovente non ha il consenso di tutti. Cioè, se io per esempio dico che a Verona il Milan ha giocato una buona partita, non una partita straordinaria, c'è qualcuno che, che, che non la pensa così, insomma, ma è anche normale. Che se sia... tu fossi eh, il presidente del Milan e eh, avessi la possibilità, la facoltà di comprare tre giocatori del campionato italiano, di altre squadre ovviamente, quale prenderesti su quale opteresti la, la scelta? Intanto non avrei fatto, è chiaro, chiaro col senno di poi, l'errore di cedere Andrea Pirro, perché guarda caso è proprio il giocatore che manca a Milan, 31 anni che ritenevano che fosse finito e invece di, sono stati commessi degli errori di valutazione equamente divisi tra società tecnico e Altri giocatori, adesso è difficile, anche perché un giocatore oggi costa una fortuna e non ci si può permettere, vista la crisi economica, di spendere più di tanto. Quindi l'aspetto positivo di questo Milan, al di là dei risultati attuali, è che ha chiuso il calciomercato con un attivo di 17 milioni e quindi questa è la dimostrazione che si possono fare degli affari intelligenti anche non spendendo delle cifre folli. Senti, ehm, che cos'è per un tifoso milanista l'Inter? Ma vedi, eh, per me è un, è, è la squadra, è l'altra squadra di Milano. Io non provo, come provano molti, odio, avversione. Mi è indifferente, mi è assolutamente indifferente. Se perde, vabbè, faccio un sorrisino, se vince. Qual è il.. Però se l'Inter vince, come ha vinto con Mourinho. Riconosco i meriti di lì. Qual è il limite, secondo te, eh, invalicabile tra eh, tifoseria e violenza? Cioè, ci sono dei paletti da salvaguardare? Sì, perché, vedi, io da sempre combatto, la rivalità va bene, ma non, non bisogna eccedere. Non concepisco l'odio. Io non odio gli interisti, mentre ci sono dei milanisti che odiano gli interisti e degli interisti che odiano i milanisti. Cioè mi capita di andare in giro e mi sento urlare. Crudeli, sei un milanista di M e vedi proprio negli occhi della gente proprio l'odio. Cioè, questo non lo concepisco, io posso esserti antipatico, eh, mi puoi, come dire, non, non, puoi non soffrirmi, giri il canale se sei in televisione o vai da un'altra parte quando arrivo io. Cioè, sinceramente questo sì. C'è qualche simpatia per una squadra estera? di cui simpatizzi particolarmente? Beh io, io amo il calcio, io amo il calcio, vivo il calcio 24 ore su 24 anche perché eh, purtroppo qui è un errore che facciamo molto e siamo convinti di essere depositari della verità e invece bisogna aggiornarsi giorno dopo giorno, quindi seguire le metodologie di allenamento, le partite. Eh, a me piace per esempio il calcio inglese, mi, mi, mi diverte perché io vedo la prima contro l'ultima però mi entusiasmo poi va bene, Real Madrid, Barcellona, sono... sono, sono Qual è il, il rammarico da tifoso del Milan, di un giocatore che da tifoso ti uh, sarebbe piaciuto vedere con la maglia rossonera che non è arrivato? Beh Ce ne sono tanti, ce ne sono tanti, per cui non ce n'è uno in, in particolare. Se proprio dovessimo fare un nome? No, ma vedi, per esempio a me è spiaciuto eh, la cessione di Ibrahimovic mm. l'ho capita perché era una questione di ordine economico. Così come amavo eh, calcisticamente parlando Sevchenko, e proprio Sevchenko, la settimana dopo essere andato al Chelsea, baciava la maglia del, del, del Chelsea. E questo mi ha rammaricato perché noi tifosi ci, ci leghiamo profondamente certo. ai nostri giocatori più rappresentativi. Ho amato calcisticamente Kakà, una persona straordinaria, un ragazzo straordinario, perché poi spesso bisogna scindere il giocatore, il grande giocatore dall'uomo e non tutti i grandi giocatori sono dei grandi uomini. Ehm, se ti avessi invece fare una domanda sulla Juve, Milan Juventus, a volte sembrano molto legati, a volte sembrano molto distanti. Tu questo rapporto come lo vedi e come lo vivi tu? No, la Juventus riconosco che negli ultimi anni è stata. non si può non riconoscere i meriti della Juventus, bisogna sapere accettare. Anche se, proprio stavo scrivendo un pezzo stamattina, nel corso di questi tre anni dobbiamo anche recitare il mio culpa noi milanisti, perché non più tardi, di due anni fa, la trentesima, ventinovesima giornata, il Milan aveva quattro punti di vantaggio sulla Juventus, con due partite in casa, Fiorentina e Bologna ha perso con la Fiorentina 2 1 fra Tongoldi e Mauri al novantesimo, se volete un passaggio sbagliato di Mexes, guarda caso, e poi ha pareggiato col Bologna. La Juventus ha vinto quei due incontri e ha superato il Milan, poi ha vinto alla grande lo Scudetto. Quindi c'è il rammarico di non aver saputo gestire quelle due partite che avrebbero potuto consentire alla Juventus di non vincere lo Scudetto e al Milan di vincere il campionato. Sembra che almeno attualmente il futuro del Milan si è orientato a rimanere con la famiglia Berlusconi vedi l'inserimento di Barbara Berlusconi all'interno dello, dello stato societario eh, da tifoso, quale, consiglieresti, quale consigli potresti dare o ti viene da, da dire in modo spontaneo a Barbara Berlusconi in questo senso per il futuro? ma vedi, qui bisogna entrare in una realtà completamente diversa, in un mondo completamente diverso noi tifosi vediamo sempre gli aspetti tecnici o tattici della squadra, invece ci sono aspetti commerciali di marketing che vanno tenuti in grande conto, per esempio Casa Milan è un business non indifferente che sta producendo dei ricavi interessanti, il prossimo passo sarà la costruzione di uno stadio di proprietà che consentirà di aumentare quelli che sono i ricavi, gli introiti. Tutto questo ti permetterà di poter fare anche degli investimenti su certi giocatori per potenziare l'organico, per rinforzare l'organico. Ok, eh, ringraziamo Tiziano. E... È stato un piacere ragazzi, sempre a disposizione.